Wow. Buonasera! Buonasera! <ride> Buonasera. Si vede che avete fatto danza, sai? Vero? Eh, eh, si vede che vi hanno anche respinto. Tu cioè dovresti sì. anche stare zitto, Grazie, cioè, carino. Lei dovrebbe stare anche Grazie. zitto. Almeno noi ci proviamo, eh, Comunque, che... stasera è una serata danzante come e dire? Qui al comici 37 Chi perché è allegra serata. Oh. No, per tutto noi stasera forse va a ballare, vero? Si va a ballare, brava, balla non ecco, è che quindi... allo spettatore interessi cosa fate dopo, interessa ma, della trasmissione. Io, ma. Esatto, non eh, si può, mia, dire nulla, no? allora si può mai dire nulla. Allora, cominciamo subito. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Cominciamo Dovete, dovete <ride> dire una, no? parola, una parola semplice: eh? uno, due, due, tre, sigla, sigla! Bravo! Lo guardate ho fatto mm. venga guarda, come? Mm, io sono qui, mi sto metto davanti cammini in fazzarda a correre perché va così fai eh eh eh eh rock e che fa così quanto sei sei devo cercare l'amore mm. ma l'amore arriva quando sei pronto macchina io, venivo dare e inizio verso qui Allora, l'ho all allora, detto prima io, perché sono arrivato prima io qui C'è di d'ufficio tutti i giorni dalle 10 alle 10.50 e il suo Se molti davanti vedrai in me oh. Faccia così con la testa stando zitto Che vuol dire fare così e stare zitto Ma che vuol dire? si sì, sì, sì Guarda Guarda altri indiani, tutti qui. Apri la porta, c'ho il Babbo vestito appreso. Ma cosa fai Babbo? Guarda, è una fantasia di mamma. Brava, fa bene. Gelato. No, gelato. Eh? gelato. No. No. Buonasera, ben ritrovati ad una, ad una nuova puntata di Comici 37. Eccolo lì, ci sono eh. intortata subito questa video subito proprio la eh. lingua. Non c'è speranza, non c'è speranza. No, ma partiamo subito dal primo ospite ecco, di sera. video. Mi raccomando, sera. non ti annodare la lingua, paura, perché nei confronti di quest'uomo sono legato da un debito affettivo so. ed economico. Ma che economico? devo fare io con questo? No, fammi un lavorino a modino Qualcosa perché cosa devo fare? Fammi un bel lancio. Ma non ne posso più. Fammi un bel lancio. Servimi bene quest'uomo. Su, dai. Ladies and gentlemen. Signori e signori, yes. ladies and gentlemen, Michele Crestazzi. È lui! Il cambio ecco. d'ossa. Arrivederci. Eh, Arrivederci. Eh, Arrivederci. Arrivederci. Sì, grazie. Guarda la gentilezza ragazzi, di quest'uomo. Bene, io sono venuto apposta qui a Firenze per parlarvi di una cosa che ho a cuore proprio, io vivo in un monolocale a Livorno, eh, un metro quadrato 130.000 euro, mi sembra anche preso bene, perché praticamente si sì, hanno frazionato un monolocale di 20 metri quadrati e ce l'hanno fatti 20 da un metro, è comodo un metro quadrato, ho messo anche lo spazzolino nel muro, così mi lavo i denti la mattina così, oh devi stare attento al corso del vate perché è un macello, però insomma mi trovo bene, l'altra sera mi sono preso l'insalata triste, quella di polisterolo quella, no? quella che c'è Sempre la donnina affonda il frigo e cerca la scadenza più lontana. Perché ci hanno inventato, secondo me, l'aceto balsamico apposta per dare un senso a questa insalata e non sa so di nulla. E poi ho preso due uova. Due uova. Allora mi sono fatto l'uovo te e tegamino e l'insalata, va bene? Triste, mi metto lì a tavola. Tra sono lì perché sto dalla la forchettata all'uovo, mi sono al telefono. Pronto? Sì, pronto? Parlo con la famiglia Crestacci. Oh, guardi, io vivo solo. Eh, lei chi è? Sono Simone di Telecom Italia. Volevo parlare con la famiglia Cristacci. No, gli ho detto, vivo solo. Sì, ma io sono Simone, a Telecom Italia. Volevo parlare con la famiglia Cristacci. Guardi, prendo lo scooter, tre minuti. Questo è il numero 0586, è il numero della mia mamma. Lì. Così mi telefono a casa e gli risponde: sì, in coro, con viva voce. Sì, siamo la famiglia Cristacci. Ah, non faccio battute. Vabbè, Simone, allora di scena, lei mi telefona. Cosa le serve? Lei naviga? E guardi, io sono di Livorno, non ho nemmeno un gommone, li voglio di. Ah, lei non naviga, il computer ce l'ha? Non c'ho nemmeno il computer. Ah, quindi lei non naviga, non c'ha il computer e non c'ha famiglia, ma perché non si dà fuoco? Ma ecco Massimona, ma Simona, ma allora dicendo, ma perché? No, comunque non si preoccupi, praticamente con l'offerta della telecom i computer glielo mandiamo noi, poi con un piccolo aumento della bolletta di qui al 2075, lei ce lo ripaga. L'offerta si chiama We Fuck you and not me di Telecom Italia. Ma gli faccio no, guardi, grazie. Non mi sembra un'offerta vantaggiosa. E io mi invento una scusa, ecco, questo ve lo consiglio anche a voi, inventatevi la scusa. ora allora, scusa, Simona, praticamente gli dico che vendo la casa. Guardi, Simona, grazie, ma molto probabilmente vendo la casa, apro un prosciuttaio a Sydney. Fa perché a Sydney, no, è perché a Sydney, voglio essere un cervello in fuga anche io, va bene? Ma lei non è nemmeno laureata. Sì, ma intanto fa la fuga, poi ha la laurea, insomma, si vede... Comunque, grazie, uguale dell'offerta. Ho già capito, io vendo casa. Vabbè, non si preoccupi, lei ha la sua famiglia, butta giù il telefono. Rivado verso lo ta tasto, prendo la forchettata, mi risuona il telefono. Pronto? Sì? Parlo con la famiglia Cristacci? Guardi, siamo tutti, c'è la mia nipote, la mia nonna, la mia zia, sembra il pranzo di Natale. Mi dica, sono Patrizia di Windy ho saputo che l'ha chiamata Simone Telecom Italia. Ecco, ma se vi telefonavate fra di voi invece non può leonare a me, no? Fai, ma non abbiamo la tariffa, io e me. Ho capito. Comunque, noi facciamo la stessa offerta. In più, a 10 euro in meno al mese, in più ai primi 100 abbonati, c'è di regalo un mini-peamer. Ah, comodo. Cosa ci faccio, scusi, con mini-peamer? Guardi, è una tecnologia nuova, senza fili, wifi, ci scarichi i minestroni. Allora mi rinvento la scusa, le faccio guarda, grazie Patrizia, ma vendo casa. E molto probabilmente, vendo casa, apro uno che fa i ponci a Oslo. Perché ho saputo fa freddo a Oslo. Il poncino, la vela, la mandaia, eh? Va bene? Vabbè, comunque grazie, la richiameremo noi, semmai li faccio io, io, e la mia famiglia. Grazie di tutto, Fa, vabbè, non ci preoccupi, auguri, per, per, spero che venda la casa presto. Vabbè, grazie, Patrizia, butto giù il telefono. Vado all'opate cammino, lo butto via, l'insalata la butto via, mi risuona il telefono. Pronto? Sì? Parlo alla famiglia Cristacci? Sì. Lei chi è? Sono Mario della Gabetti Immobiliare, ho saputo che vende la casa. Ma va, ma ragazzi, ma è roba da matti. Sto pensando che ciascun regista ha avuto dei grandi maestri, allora mi chiedevo quali saranno stati i grandi maestri del nostro regista? Le pelle cool! Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie! Oh. Io sono stato fortunato, capito? Perché, per esempio, no? Che ne so, io sono nato nel mondo del cinema, mio padre a Federico Fellini lo chiamava a Federico! Per esempio, capito? <ride> È Federico Fellini chiamava mio padre Taxi un okay, eh, tassista, no, ma... Eh, però, però, per esempio, però io ho fatto, ah, ho avuto veramente tanti maestri Per esempio, un giorno ho fatto colazione con Wim Wenders, capito? Ho fatto colazione con Wim Wenders E c'era Wim Wenders che faceva colazione, per esempio, per esempio, faceva colazione, per esempio, con le cozze Perché lui ama le cozze, capito? Cioè, a un certo punto mi ha detto, eh... Le pellicure, mm. la vedi questa cozza? Mm? E adesso non la vedi più, mi ha fatto lo scherzo, capito? Ha fatto lui amare no, gli scherzi e mi ha fatto capire che il cinema è scherzo, capito? E allora ho fatto un film di paura, capito? Come? Ho fatto un film di paura che comincia così, schermo nero, bababia sotto cielo, bababia. E invece no, mm? c'è un pianista che suona il pianoforte e che fa così, la La morte. La morte, tun tun tun tun. la morte, la morte, la morte, la morte, è uno scherzo, capito? Io ho avuto tante idee nella mia vita, capito? C ho avuto un sacco di idee, però me le hanno rubate, per esempio, no? Per esempio, il film Titanic, eh? l'ho fatto io, per esempio, capito come? L'ho fatto io, per esempio, il film cominciava così: Schermo nero, santo cielo, che paura, lo schermo nero. Uh e invece no, c'è questa signorina così, no, che sta con le braccia aperte, va bene, e c'è un uomo dietro, e lei dice, ho bisogno della tua bocca, hm? ho bisogno del tuo respiro, hm? ho bisogno dei tuoi muscoli, hm? e lui dice, tutto contento, dice: vuoi forse un bacio, eh? hm? e lei dice, No, voglio forse che mi gonfi i braccioli perché stiamo sfogando, capito? Finisce il film, capito? E eh, un secondo finisce, capito? che ne so? Per esempio Ghost, Ghost, l'ho fatto io, capito? Ghost, veramente l'ho fatto io. Il film cominciava così, cominciava così, con lo schermo nero. Santo cielo! Fa sempre paura lo schermo nero, eh? Sampa, sampa, sampa. E invece no, c'è una donna, va bene? Una donna che, che così, che dice Patrick sei morto, Patrick sei morto, Patrick sei morto, Patrick sei morto. Patrick sei vivo! Oh. Meno male, giusto in tempo tesoro. C'è da buttare l'immondizia, vai, per favore, vai, vai, vai, vai capito? E' finito. Oh. Poi che ne so, eh, ho fatto anche il film su, sul tradimento, va bene? Mm? Ho fatto il film sul tradimento, il film sul tradimento l'ho fatto così, eh. C'è una donna che dice al suo amante, amore, adesso come facciamo con mio marito? Che, che, che facciamo? Allora lui dice, eh no, glielo dico io a tuo marito che noi due stiamo insieme, va bene? E lei dice, ma, ma come? E, e come glielo dici? Come glielo dici? E ah, come io dici? Cornuto! Cornuto! Co così glielo dici? Come io, come io, come io, come, come, come. Alla conferenza stampa di questo film mi hanno chiesto Ma maestro per esempio, no, mi hanno chiesto maestro per esempio Ma queste donne che per stare nel mondo del cinema eh, sono un po' disposte diciamo così a tutto eh, va bene, eh, Sono un vero problema per il cinema? Eh? E io ho detto sì, è proprio un vero problema sono troppo poche, cazzo, grazie, Purtroppo è venuto il momento di separarci per qualche minuto. Ma ma dobbiamo fare una piccola eh. pubblicità, vero Francesca? Esatto, pubblicità e poi torniamo. Ma tra Qui poco... Qui a Conici 37, non vi muovete, eh.